Buonasera a tutti e benvenuti a Mupin Talk. Io sono Andrea Poltronieri e stasera uh, affronteremo assieme un argomento che sicuramente susciterà polemiche e creerà due schieramenti nettamente divisi. Stasera parliamo del confronto tra Steve Jobs e Bill Gates. Uh, dalla parte di Steve Jobs abbiamo Eugenie Monter, uh, no. in... Bill Gates al oh, Scusate, chiedo scusa dalla parte di Bill Gates abbiamo Eugenie Monter scusate, avevo offeso sicuramente tutti i tifosi di una parte e dall'altra uh, imprenditrice e storica dell'informatica dalla parte di Steve Jobs abbiamo uh, Vittorio Pasteris giornalista e personaggio noto nell'ambiente computing. Uh, innanzitutto iniziamo con una nota storica. Oggi è il 16 aprile. Il 16 aprile del 1977 a San Francisco si tenne il primo West Coast Computer Fair, la prima grande, relativamente per l'epoca, eh, fiera dedicata ai computer. In quella fiera la Apple di Steve Jobs presentò eh, il primo Apple II, il primo computer uh, che ha, reso, ha iniziato a rendere la uh, piccola azienda Apple una grande azienda di successo. In quello stesso evento uh, fu presentato il Commodore PET, il primo grande computer di successo ad, avere, ad essere dotato del Microsoft Basic. Guarda caso, che coincidenza. Uh, I due giovani imprenditori, nati entrambi lo stesso anno, in quello stesso evento di cui oggi ricorre l'anniversario avevano presentato in un modo leggermente diverso i due primi prodotti che eh, hanno iniziato a rendere gli imprenditori successo le loro vite sono state eh, parallele pur, av pur avendo grandi differenze personali e di impostazione imprenditoriale si possono trovare dei parallelismi sono nati nello stesso anno, entrambi nati nel 1955 e sono stati tra i protagonisti della prima grande eh, rivoluzione informatica che tra fine anni 70 e primi anni 80 ha portato i computer negli uffici prima e poi e subito nelle case uh -huh. hanno entrambi costruito un'azienda che eh, tra alti e bassi ha poi, eh, è sopravvissuta, a differenza di molte altre aziende dei primi tempi ed è diventata una delle protagoniste informatiche di oggi entrambi sono dei, degli imprenditori e delle figure controverse Iniziamo da Vittorio Pasteris. Vittorio, cosa ci racconti? Come ci introduci la figura di Steve Jobs? Buonasera a tutti, innanzitutto. Beh, dunque, allora, una premessa: io sono qua, a prendere le difese di Jobs, non sono un fan spiegatato di, di Steve Jobs perché, come dire, il soggetto ha delle grosse spigolosità non è proprio un simpaticone, eh, bisogna sostanzialmente però ammettere che è una persona, un personaggio, un manager più che un informatico, un creativo, chiamatelo come piace voi, un pezzettino di storia importante che ha saputo, quello che mi impressiona di più del personaggio è che ha saputo reinventarsi e inventare delle cose che hanno cambiato il, il gioco mh, del mondo del, del, dell'informatica che poi è diventato mondo del. del, del, del non so come deve tradurlo, del divertimento per, per tutti, che poi è diventato il mondo della telefonia, poi è diventato il mondo del, dell'ubiquità con qualche, con qualche aggeggio in mano con cui si comunica col mondo. E, e questo secondo me è l'aspetto più, più affascinante del soggetto. Io, tanto per capirci, il computer che, che sto usando per collegarmi con voi è, è un MacBook, che... Oramai diciamo che una quindicina di anni ne ho una serie, anzi poi ne ho avuto anche prima, ho avuto per un breve periodo un, un computer Windows. Eh, in mano l'ho trovato giusto qua, non mi accorgevo neanche perché appunto è entrato nella mia vita oramai da anni, avrà, ne avrà 20, uno dei primi iPod che, che con cui sento la musica mentre lavoro qua nel mio studio in casa, dove lavoro una buona parte del mio tempo e ovviamente tutto questo periodo. Quindi il soggetto Steve Jobs ha avuto questa capacità incredibile di eh, vivere eh, seduto in un mondo che è quello da cui lui è partito, tra l'altro ha una grande, mh, come dire, eh, ha creato un'epopea di se stesso che poi si è dilatato ulteriormente, perché come tutti sappiamo, è vero che sono tutti nati nel 1955, sia Jobs che, mh, che Bill Gates, però purtroppo, come sappiamo, Jobs da nove anni non c'è più, perché purtroppo ha dovuto subire questo tumore al pancreas che poi l'ha portato via e questo se vogliamo come spesso succede quando un personaggio muore eh, non si capisce bene se la morte l'ha trasfigurato e dilatato forse non so se vi ricordate penso tutti come dire i riti collettivi che ci sono stati alla morte di, di Jobs che sono un pochino quelli molto vicini non dico a una rockstar come michael jackson che però molto probabilmente vanno oltre la dimensione imprenditoriale e anche innovativa del soggetto altro passaggio che secondo me vale la pena io, quindi tanto per andare in ordine veloce lui è passato dal 1976 il famoso garage da cui è partita apple all'invenzione di cose con cui viviamo ancora adesso cioè altri, ne parleremo dopo all'importare in maniera astuta o al utilizzare in un ambito business cose e innovazioni che nascevano in altre aziende, in altri contesti, che sono cose che per noi, anzi, penso che i nostri figli non, non si immaginano neanche un'interfaccia caratteri perché sono nati con in mano un mouse, con un'interfaccia grafica eccetera eccetera. Poi, come sappiamo, se n'è andato dalla sua azienda dopo aver tirato fuori il Macintosh, che è anche questo un pezzo di, di icona, di, di, del, anzi, del, non del nostro secolo, del secolo primo oramai. Um, perché aveva avuto i suoi scontri le sue problematicità. Ha avuto questo passaggio, secondo me, molto interessante al, quando si è comprato la Pixar. Quindi, sostanzialmente, in quel caso, ha, ha sparigliato per forse una delle prime volte importanti della sua vita, passando. Dall'essere il manager di un'azienda che sostanzialmente a quei tempi produceva quella roba che si chiamavano computer, a diventare il proprietario di un'azienda che produceva sì, cose fatte con computer, cioè cartoni animati, perché come sappiamo la Pisa è stato uno dei pionieri del, del, del, dei computer, eh, pardon, dei film fatti in maniera sintetica, chiamiamolo così, che oramai sono praticamente allo stato dell'arte, ma i tempi erano qualcosa di più importante. Lui se ne ritorna mh, in Apple, eh, più o meno perché l'hanno chiamato, perché ne avevano bisogno, e, e a quel punto si inventa, appunto, anzi, nuovamente, non si inventa, ma porta al mondo in maniera forte l'oggetto che stava nascendo con altre sigle in quei tempi, che, chiede, che volgarmente si chiamava lettore di MP3, che invece appunto diventa questo oggettino qua, cioè l'iPod. E in quel caso lì, io ho ancora a casa, perché sono vecchio come il cucco, dei, dei dischi, ho ancora a casa dei CD, molta gente non sa bene che cosa siano queste robe paleozoiche che noi utilizziamo. In effetti perché dall'iPod a da seguire, quindi avendo creato sull'iPod un ecosistema continuo eh, di distribuzione digitale di musica, è partito tutto quello che è la materializzazione della musica di oggi. Passaggi successivi altrettanto importanti sono stati sostanzialmente il passaggio degli iMac, che secondo me è un passaggio culturale, perché hanno trasformato un oggetto che prima era una robina da nerd o da ufficio in oggetti sempre più da, da culto, come dal punto di vista estetico, parleremo dopo se abbiamo tempo, del fatto che eh, una caratteristica di Job è stata proprio quella di puntare un casino sull'aspetto, sul design delle macchine che ha fatto, cosa che ha cambiato anche in questo caso il... Il gioco. E poi è saltato fuori forse l'ultima creazione del, della sua vita, perché poi non ci ha lasciati, perlomeno come, come, come momento di discontinuità importante, che sono l'oggetto con cui vivono più o meno in compagnia eh, tutti i cittadini del mondo che stanno in un, in un paese con un reddito decente, cioè quello che ai tempi si chiamava iPhone e che ora si chiama smartphone nel senso più allargato, ok? Quindi, in effetti, in, questo, in questa continuità di cose, tante cose che abbiamo nella nostra vita ce le ha cambiate. Chiudo con una cosa: eh, in tutto questo, come, come diceva Andrea in precedenza, ci sono lati più o meno scuri, e più o meno complicati, e non direi chiamiamoli antipatici per questo momento, eh, che più o meno hanno tutti i personaggi che hanno come dire, carriere importanti, eccetera. Ne parleremo dopo, anche perché secondo me ne vale la pena. Passo la palla. <ride> Grazie Vittorio. Uh, e invece di Bill Gates, uh, Eugenie, uh, in, um, tu come, come ce lo racconteresti? Uh, come lo descriveresti? A Bill Gates diciamo che è partito un po' vantaggiato perché lui faceva parte di una, da, di una famiglia benestante perché aveva suo papà, che era un grande avvocato, e sua mamma aveva, cioè, era professoressa all'Università di Washington e anche aveva dei, delle posizioni importanti nelle holding eh, e associazioni no profit, ma di alto livello, diciamo. Quindi cioè, lui, grazie a questa, alle loro posizioni, ha potuto accedere anche a un, al Collegio di Lakeside, dove ha incontrato... Due personaggi, uno non è proprio un personaggio, però per me è come se lo fosse, perché nel mio lavoro il computer è quasi, diciamo, una parte della mia vita. E quindi, a prima di tutto, oh, no. dalla scuola ho avuto la fortuna di avere un terminale, e grazie a questo terminale, che era il Teletype Model 33 ha potuto poi, grazie a questo, comunicare con un computer eh, che era il DEC PDP10, per essere precisa. E lui è proprio, era proprio affascinato da questo, questo computer e grazie a questo ha iniziato a interessarsi alla programmazione. Anzi, addirittura aveva mh, oltrepassato il programma, il codice, per poter passare più tempo ancora con questo computer. Quindi, volendo fare il furbo, si è fatto una formazione. Il secondo incontro che ha fatto, diciamo, è Paul Allen, che anche l'ha aiutato, che era due anni più vecchio di lui, che l'ha aiutato anche a utilizzare questo terminale. E con Paul Allen, praticamente, hanno fatto una be un bel po' di strada insieme. I loro, i loro primi programmi li hanno fatti insieme, hanno usato diversi linguaggi d'altronde, sia il Basic, che molti conoscono, e anche il linguaggio Fortran, che è un altro linguaggio del 56 eh, fatto da un gruppo dir diretto da Jack Bacus, eh, che tutt si, tuttora si usa anche, credo, con Python, se vorrei non sbagliarmi, ma so che viene comunque ancora usato con, con Python, quindi un bel po' di anni. Cioè un bel po di anni. E questa cosa che diciamo che è abbastanza buffa, eh, l'uso è stato abbastanza buffo di Fotran perché praticamente ha fatto il suo primo, primo programma per organizzare le classi e ovviamente grazie a questa programmazione si è ritrovato in una classe di molte ragazze molto interessanti, quindi ha saputo subito da giovane sia per acerrare gli orari sia per ritrovarsi in una classe di donne, ha saputo usare bene la programmazione, diciamo. Poi ha anche guadagnato soldi con Allen già da subito, quindi già da 12-13 anni in poi eh, è, già, è già riuscito a farsi pagare i programmi che faceva per la scuola. E poi ha fatto anche una cosa che magari non tutti sanno, ha fatto una prima azienda con Paul Allen, che era la Trefo Data, che si praticamente vendeva un computer che si chiamava il Trefo Data... 8008. e Anche questo già aveva un nastro per, con, perforato che poi si ritroverà in un altro computer su cui la, lavoreranno più tardi e quindi questo primo lavoro gli aveva fatto guadagnare 20.000 dollari che all'epoca non erano pochi. E dopo questa esperienza hanno aperto quindi eh, la Microsoft, che prima si chiamava Microsoft Coltratino, che è diventata poi Microsoft eh, parola unica. E lì eh, diciamo che hanno, cioè, anche da giovane hanno avuto un'ascensione pazzesca con Paul Allen, hanno iniziato un progetto sull'Alter sull 8800, c'è anche lì nastro perforato, non so se abbiamo una foto, normalmente dovremmo avere una foto di questo bellissimo nastro, che è servito poi a far funzionare, a riempire, cioè dare un cervello a una scatola vuota, come la chiamava Bill Gates ai tempi che d'altronde quando sono andati a presentarlo, è andato poi eh, Paul Allen a presentare tutto il funzionamento e praticamente lui si, il gay si era dimenticato di dargli il nastro. Per il bootloader e quindi ha dovuto riscriversi il codice sull'aereo, che è una cosa dell'epoca. Se lo all'epoca i programmatori avevano questa capacità di scrivere numeri binari sui fogli per poter far funzionare i computer dell'epoca. poi, boh, non dico troppe cose nemmeno. Ah sì, eh, poi vi incontro Harvard di Steve Bolmer, che anche lì un personaggio molto. Colori, colori, colorito non, non saprei bene come, come descriverlo diciamo quindi lasciate a voi la parola Steve Monkey Dance Balmer famosissimo <ride> <ride> più famoso per le sue capacità di ballerino <ride> del grande pubblico per le sue capacità di manager che sicuramente non sono da poco ma eh, innanzitutto eh, vorrei fare una domanda a, a Vittorio Uh, hai accennato al fatto che Jobs è stato mandato via in qualche modo dalla Apple eh, per andare a fondare la Next e la Pixar. Uh, Com'è esattamente la dinamica? Perché diciamo mh, quello che viene raccontato in breve è Jobs è stato mandato via, ma perché e come? Perché uh, il capo, fammi dire un'espressione molto naive di un'azienda di grande successo viene mandato via e come? Eh, operativamente? Come si fa a mandare via il padrone? Beh, allora, innanzitutto mh, bisogna dire dei passaggi intermedi. Il padrone non è il termine corretto. Era il fondatore, è vero, però stiamo parlando più o meno negli anni, dunque erano già passati, dunque, Apple 76, poi va in borsa nell'80 e questi diventano tutti milionari. No, milionari in dollari, sì. Ehm, poi passano un po' di anni, quindi ne passano altri sei se non sbaglio, e, e l'azienda era diventata quella che i, negli Stati Uniti chiamano una, una società pubblica, quindi quotata in borsa, in cui c'erano degli azionisti, eccetera, eccetera, in cui Steve Jobs era sostanzialmente il proprietario ancora di una, di una bella sberla di, di azioni, eccetera, eccetera, era il guru della situazione, eh, però gli hanno messo sostanzialmente, come dire, un, un badante. Allora, questo badante... Il badante, come dire in un modo abbastanza allegorico, chiariamolo: il badante aveva la funzione, era un badante che tra l'altro arrivava da un mondo molto diverso dal mondo che frequentava Mister Job fino a quel punto, cioè arrivava da un'azienda che produceva bevande casate, legge alla voce per psicola E quindi capite che anche que già quello, secondo me, il buon uh, Jobs non è che l'aveva presa benissimo. Io, io, Faccio cose fighissime, computer, roba del genere, mi mandano questo che produce più o meno bibiti casati. I due personaggi, allora, una cosa che non è mai mancata a Jobs eh, e anche a Bill Gates, ma forse Jobs è un pochino più evidente anche per gli spigoli che genera questo fatto, e la personalità. Mettiamola così, mettiamo due Galli nel pollaio e dopo un po' vanno di spigola. Per una prima fase. Jobs l'ha messa come dire, l'ha messa per, in maniera un po' tranquilla, ha approfittato del fatto che eh, doveva andare a fare delle presentazioni in giro per il mondo, per l'Europa, eccetera. Cioè, ha detto, vabbè, non prendiamoci di punta, io vado, vado, faccio disfo, tu fai tra lì, gestisci, rivedi quel che è. Quando purtroppo, cioè, quando poi è rientrato, la situazione non è che fosse molto cambiata, anzi, probabilmente. In assenza sua, eh, aveva ulteriormente come dire, preso potere nella situazione, a quel punto la cosa eh, si è ehm, risolta con le su il suo abbandono, diciamo, è, è stato più, più che altro cacciato, e lì nacquero dei problemi legali non banali. Per ovvie ragioni di rapporti, scritture, altre cose, ma anche perché tutti avevano paura a quel punto, visto e considerato che. Um, e, e Jobs da, da subito ha dichiarato che voleva costruire sostanzialmente eh, delle, dei computer di grossa qualità con un sistema, in, uh, si dice, inno, sistema operativo innovativo non solo nell'interfaccia ma anche nella sua struttura di base. Quindi tutti avevano paura che mo questo se ne va si porta via tutti i progetti gli ingegneri nostri, che non è una cosa banale. E, e, per la Apple, ovviamente. Allora a quel punto mh, ci fu una, una discussione contrattuale, girarono dei soldi e sostanzialmente Jobs si prese, eh, cioè, eh, fece un accordo con la sua casa uscente nonché madre, per cui lui non avrebbe, si impegnava a non portarsi via ingegneri eh, e a fronte penso di una bella paccata di soldi e sostanzialmente eh, addirittura Apple aveva la priorità di vedere le macchine prodotte da, eh, da Next prima che lui le mettesse sul mercato mm? la cosa poi che, che forse nella testa di Jobs che era uno che sapeva vendere bene che voleva anche dire mi darà una mano Next nel ma eh, pardon, Apple nel marketing mm, non andò proprio così anche perché dopo poco tempo sta Next che faceva delle macchine straordinarie mm, penso che quelli che si occupano di storia di queste cose sanno perfettamente che la prima macchina al cui interno, Tim berners Lee ha piazzato un server web e anche un browser web era un Next, che si erano comprati i signori del, del CERN. Mi sembra che una di quelle macchine sia a Bologna, al museo della scienza, eh, a Bologna, Milano al Museo della Scienza. E quindi, sostanzialmente, poi a quel punto l'esperienza next andò male. Uh, se la ricomprò uh, sostanzialmente apple tra l'altro gli ho fatto un controllino next.com redirige dentro apple.com quindi evidentemente ancora il dominio è loro e se lo tengono ben stretta anche solo per ragioni storiche penso che altri gliel'abbiano chiesto e lì finì questa avventura c'è un'altra avventura che mi permetto poi e poi mi taccio di raccontare velocemente che fu uh, il rapporto fra in questa fase ci fu un altro manager che si chiamava Meglio, che tentò di eh, aveva capito che doveva cambiare un pochettino MacOS. E tirò su, non mi ricordo più se comprò. Tirò su un'altra azienda che si chiamava che, che costruiva, che, che, che sviluppava un sistema operativo che si chiamava BOS, che è una cosa piuttosto curiosa: tra l'altro, era un sistema operativo con un'interfaccia, diciamo pure di rivoluzionaria per i tempi. Che non ha mai attecchito e c'è ancora qualcuno che la, la, la sviluppa, eh, non ha mai funzionato più di tanto a quel punto in Apple, cioè non ha mai funzionato, non erano mai convinti di tirarla fuori sul mercato. A quel punto, eh, quando, come dire, fra capre e cavolo, eh, Steve Jobs eh, decise di rientrare in eh, Apple, eh, nel, nelle trattative si portò dietro anche Next e l'interfaccia che era stata creata per Next che diventò a, a pezzettoni l'interfaccia che poi più o meno io qui ho davanti al nasone che è quella di macOS eh, e lì finì questa, questa fase di me ne vado poi ritorno che è uno dei pezzi forti della saga del personaggio Uh, io vorrei intervenire solo un attimo perché vedo che c'è Fulvio che, che faceva una domanda su Fortran, che così rispondo subito prima di dimenticarmi, che effettivamente nel 77 uh, Microsoft ha fatto una sua versione di Fortran, che effettivamente hanno riscritto la loro versione che è ancora noto con il nome di Fortran 77, è uno standard del Fortran uh -huh. forse. Sì, yes. Linguaggio ancora usato in uh -huh. ambito matematico specialmente. Uh -huh. Uh -huh. Il make open source di BOS che è in corso, mi sembra si chiami Haiku, o un nome simile, se so eh, ricordo bene. BOS ha ancora uno zoccolo duro dopo tanti anni di appassionati che ne stanno facendo un clone open source da chissà quanti uh -huh. anni con il nome di Haiku. Ricordo che si parlava molto negli anni 90 e ho legato anche un arduo proprietario. Sì, d'altrame un'altra cosa che volevo dire sull'intervento del sistema operativo è che in realtà innovativo lo è stato qualcun altro in realtà in tutto ciò. Nel senso che prima, nel 72 c'è già una compagnia che ha un nome non poco famoso che la Xerox, che aveva già fatto praticamente un computer che, che esiste oggi, che un, era il Xerox, lo Xerox alto, e praticamente aveva già quasi tutto, già avevo scoperto delle cose, ma ne ho scoperte anche altre, che praticamente aveva... cioè Lisa si basa, il computer Lisa fatto da Steve Jobs, da Macintosh, si basa proprio sulle caratteristiche, le caratteristiche di questo computer, Uh, pensando anche che pure um, Steve Jobs era andato alla Xerox per informarsi su questo computer e quindi era stato un pochettino vantaggiato, diciamo, in confrontability su questa cosa, e quindi aveva um, voluto vedere questo computer e fare tante domande perché questo computer aveva già un sistema di finestre, quindi come Windows e come il Macintosh, uh, aveva anche un mouse col puntatore anzi tre tasti se non sbaglio, aveva già anche l'Ethernet, che sembra una cosa un po' assurda a quell'epoca, un hard disk rimovibile, che anche lì era un'altra cosa non da trascurare, eh, si poteva già stampare quello che si vedeva sullo schermo, che anche lì era super innovativo tramite il PostScript, aveva anche una porta, eh, c'era la possibilità di avere, c'era cioè, la porta per la videocamera, che anche lì sembra una cosa assurda che nel 72 poi una porta seriale e quindi cioè, poteva anche gestire un floppy esterno addirittura quindi cioè, sembra, cioè, sembra assurdo però in realtà esisteva già questo computer però per colpa della sua direzione la direzione di Xerox è passato completamente inosservato quindi innovativi in realtà Bill Gates e Steve Jobs lo sono stati ma sono stati più che altro furbi, perché poi bisogna dire che Gates lo è stato anche lui, perché ovviamente si è basato, cioè ha usato un po' quello che è stato usato su Lisa, perché ha pure fatto comprare il computer alla, al suo team, per il suo team per studiarlo, e lì è nato anche Windows da questa cosa, quindi è passato, diciamo che Xerox è stato il primo, poi Apple è stato più veloce a, a copiarlo, anche se poi quasi in contemporanea Uh, Gay fatto fatuscia anche Windows dall'altra parte poi sì. in più il sistema mm? no dicevo sì. sul tema di Xerox che eh, sì. effettivamente molti dicono è stata depredata da questi signori io la vedo un po diversa nel senso che secondo me quelli di Xerox non, non dico un po' polli lo sono stati però sostanzialmente eh, hanno sviluppato della ricerca che qualcuno direbbe eh, teorica appunto, ci, ci portiamo tutti dietro oramai, tra l'altro, ahimè i, i grandi personaggi che hanno creato queste innovazioni stanno, eh, hanno l'età per cui in questi anni ne sono morti un po', ecco eh, non vorrei poi tra in questi giorni parlare troppo di queste cose però in effetti ne sono morti un po' negli ultimi anni però poi alla fine della fiera hanno, hanno, hanno, hanno, hanno speso, investito un sacco di soldi nella ricerca e poi non hanno capito però le cose importanti che avevano in mano tra l'altro poi sono andati a fare un po' per fare i fighetti andati a, a, far, a presentarli all'uno e all'altro e i quali hanno capito che invece le, le cose che gli altri avevano pensato erano molto interessanti, avevano un grosso futuro e per, in varie maniere bastava andare a prendere un po' di progettisti e, e portarseli in casa, si sono portate in casa le, le, le interfacce, poi sono nate cause legali che la metà basterebbe, però alla fine della fiera Xerox, ce la ricordiamo poco, Microsoft ed Apple ce le ricordiamo, le sappiamo, sappiamo tutti chi sono, no? Beh, una cosa interessante è che possiamo mettere il video così vedete un po' di cosa si parla, perché magari nessuno l'ha mai visto, direi. Vediamo. Vediamo. Good morning. Good morning. You come into your office, grab a cup of coffee. Good morning, Fred. And the Xerox machine presents your morning mail on a screen. What's the mail this morning? This one looks interesting. Let's uh, take a look at this. I'm going to need a couple of copies of this. Push a button, and the words and images you see on the screen appear on paper. Oh, thank you. Thank you, Fred. You know, Fred, I think everybody on the routing list should see this. Push another button, thank and the information is them sent them electronically to similar units around the so corner or around the world. This is an experimental office system. It's in use now at the Xerox Research Center in Palo Alto, California. Soon, Xerox systems like this will help you manage your most precious resource information. Anything else? Flowers. Well, what flowers? My anniversary. I forgot. Molto interessante, dà da pensare il fatto che molti dei principi su cui sono basate le interfacce utente che noi usiamo oggi, ogni giorno, erano già definiti e già chiari eh, con i limiti tecnologici all'epoca nel 1972. Sembra che al di là dell'avanzamento tecnologico ci siano stati limitati avanzamenti concettuali nell'interfaccia utente con i computer. Chissà, L'interfaccia utente è nata già perfetta e non, non ho quasi Bisogna bisogno però di ammettere che adesso io non voglio fare il difensore di Jobs, uh, però a quel punto il signor Jobs quando ha tirato fuori l'iPhone sostanzialmente ha tirato fuori questa interfaccia qua che si chiama diToni e, <ride> e poi alla fine della fiera uh, io vedo a volte dei bambini. Che tentano di, di, di, di pucciare delle ditate sugli fermi, gli schermi non touch dei normali laptop e dimostrano come questi sono oltre, nel senso che non sa neanche più quasi il mouse. E, e, e lì, se, secondo me lì ha avuto un'idea geniale ecco, eh, che sì, poi sì. è diventata di uso comune, perché poi le interfacce a dito. <ride> Oramai le hanno gli Android le hanno buona parte dei, degli, degli schermi anche dell'ultima generazione di portatili e così via. In effetti quello che però tu dici è corretto. Non è che l'interfaccia ce cioè la siamo in... interfacce particolarmente. Ecco, mettiamola così, poi lasciamo perdere perché, sennò poi usciamo dal seminato. Le interfacce vocali faticano ancora, se non per fare delle cose piuttosto specifiche, no? Sì, io cerco di accendersi le luci, ma con scarso successo di solito. Eh, però Gianni, quante luci hai nei due? Perché <ride> la terra comincia a trovare lunga. Esatto. Eh, segnalo un commento che ci dice che i dirigenti della Xeus avevano in mano la gallina delle uova d'oro e non l'hanno capito. E purtroppo no. <ride> eh, no. Però, però facciamo un po' di domande... Cattive. Eh, non è, qui, mm. è qui uno scontro, quindi iniziamo con domande che vanno un po' più a esplorare aspetti controversi dei personaggi. Eugenie, sì. ma è vero che Bill Gates è riuscito a vendere il suo sistema operativo alla Microsoft superando la concorrenza di un'azienda molto più titolata la Digital Reserve di Gary Kildall Grazie a uh, un qualche tipo di raccomandazione perché la madre di Gates era un'impiegata dell'IBM o una fornitrice dell'IBM o aveva qualche aggancio in IBM, c'è del vero in questa storia? Perché rimane questa bizzarria: la, la, la Digital Energy è un'azienda nettamente più grande, più affermata, dominatrice del mercato. Col CPM arriva un'azienda nettamente più piccola, famosa solo per il basic che IBM gli mette in mano il suo sistema operativo. Come è andata esattamente? è già um, quando è andato um, diciamo che c'è un po' un, un tris diciamo perché quindi c'è da una parte cioè IBM praticamente era già in accordo con Gary Kildall eh, per il suo sistema operativo del CPM e quindi già dovevano basare il loro computer su quello però anche nel frattempo come dici tu c'era la mamma di Bill Gates che faceva parte di un'organizzazione no profit, la United Highway, di cui lei era nel CDA e aveva incontrato il CEO di IBM, John Opel, se non mi il nome. E praticamente questo è riuscito a fargli, av a aver um, permesso a Gates di incontrare IBM, diciamo. Però Gates era la differenza, diciamo, di di Kildall non aveva proprio un sistema operativo quindi è andato da Paterson a uh, farsi vendere quel famoso QDOS e quindi boh, e visto che non gli hanno detto proprio il cliente a cui stavano per vendere quel bellissimo sistema operativo quindi per questo che penso che poi se penso se non sbaglio che sia Paul Allen addirittura aver fatto la trattativa con uh, Paterson e quindi per, non, so, non sono sicura della cifra perché questa effettivamente ne ho viste diverse in realtà perché ho visto 25.000, 50.000. Quindi dovrei verificare il prezzo con, che ha pagato in realtà per comprare il sistema. Neanche, neanche, neanche pochissimo, neanche due lire, però. No, però per visto i miliardi che poi si è fatto, eh sì. <ride> infatti, qualcuno, qualcuno dice che Bill Gates ha praticamente truffato lo sviluppatore originale del DOS. Sì, sì, ah. sì, sì, quello sì. Ma quello che è stato più fregato è Kildo, in realtà, perché poi la storia dice che non si sa se era in sede quel giorno là, quando, hanno, quando sua moglie ha firmato il contratto diciamo quindi forse era nella sede forse no forse era in aereo non si capisce bene cosa sia successo un C'è un po non sì, pare che quel volo in aereo ci sia costato molto caro a quanto sì, sì sì sì per lasciare la moglie firmare non dovrei dirlo perché io sono socia di mio marito però vabbè sempre per però non quello. vola tuo marito no no per fortuna no meno male No, no, e quindi li ha fatto... Ma diciamo che comunque non è che sia stato proprio messo fuori gioco, solo che poi il suo sistema operativo, perché quando compravi l'IBM all'epoca potevi scegliere tra l'MS-DOS o, o il CPM. Solo sì, che il CPM so. costava 240 dollari contro 40 dollari ms dos quindi alla fine uno per forza di cose cioè funzionava benissimo no? <ride> l'MS-DOS e quindi... Non è che uno va a spendere di più per questa cosa. D'altronde, quello l'IBM 5150, se non sbaglio, ehm, gli ha, permesso, ha permesso a Gates, poi di, cioè, con il suo contratto, ha potuto anche mettere il sistema operativo su altri computer per altre compagnie, ed è quello che l'ha reso molto più ricco all'inizio di Steve Jobs, in un certo senso, perché ha potuto essere installato su qualsiasi computer e costava meno costava la metà <ride> a ah, proposito di, di questa immagine che vediamo anche per dire che c'era una rivista una cosa che ho saputo di Guest, che era molto originale che praticamente lui è, è stato uno dei primi a fare uscire mh, su una rivista credo sia power pc eh, un floppy con una prova una trial di, di word col floppy proprio è stato uno dei primi a a usare la rivista per promuovere un, un software, diciamo. È una cosa ha, lanciato, ha lanciato una moda che poi per qualche anno è stata un cavallo di battaglia di tante riviste a legare software in versione prova. Sì, sì, è vero. Anche Adobe io eh, li compravo. <ride> Affascinante. Uh, invece, Vittorio. Certo. Uh... Steve Jobs torna all'Apple portandosi in dote Next eh, e salva l'Apple dal fallimento grazie alle sue intuizioni, grazie all'iMac, grazie al sistema operativo basato su Unix, al display Postscript e tutto questo, ma grazie ai soldi di Bill Gates soprattutto. C'è la famosa presentazione in versione grande fratello con Bill Gates collegato, col faccione, che dice adesso sono anch'io con voi. Come, come, mai, come mai Bill Gates ha salvato la Apple, o anzi, come mai Jobs è andato a farsi salvare proprio da quello che per certi versi è il suo rivale? La rivalità è un po' costruita, è un uomo di affari. Allora, i giornalisti io, mi ci, ci faccio in me anche parte, poi si inventano varie storie anche per creare un po' di notizie. Prima, il, il, come dire, il, il vissuto. Uh, che hanno anche espresso sia Jobs che, che Bill Gates eh, negli anni, non è poi alla fine della fiera c'è la ricostruzione ma anche quella fino a un certo punto è antitetica e poi diventa amicale di, di, di, de, del documentario film eh, I Pirati di Silicon Valley no? Eh, all'inizio evidentemente erano giovani si prendevano anche un po' di punta è anche comprensibile eh, poi però ovviamente più che eh, sviluppatori programmatori eccetera eccetera sono diventati chiamiamoli pure uomini d'affari come i businessman, come direbbero gli, gli americani morale della favola mm, a un certo punto eh, bill gates come sappiamo era diventato l'uomo più ricco del mondo perché perché sostanzialmente in ogni computer che al mondo veniva installato lui si beccava direi senza colpo ferire eh, le royalties legate al sistema operativo eh, vendine uno vendine due e dopo un po capisci che come la, il, la quantità di denaro che questo anno ha accumulato poi l'ha anche gestita sì. bene tra l'altro anche perché è diventato oramai un filantropo come dire forse il più grosso spar, eh, sparpagliatore di denari del mondo eh, il, in quel momento il suo chiamiamolo pure amico Steve Jobs, perché poi alla fine della fiera si, si frequentavano c'era un rapporto direi che poi è diventato sempre più amicale e secondo me si è sempre più eh, pianificato, non pianificato, appianato nel corso degli anni man mano che anche loro sono non dico invecchiati ma sono diventati più saggi chiamiamola così e, mm. quindi in quel preciso momento secondo me c'era il classico rapporto di interesse reciproco a fare la cosa ovvero sia, Jobs aveva bisogno di soldi, cioè Jobs, la sua azienda, la Apple, quindi più o meno la stessa cosa. Um, Gates ne aveva tanti, che, che da buon uomo d'affari, anche quella è una bella caratteristica di Gates, eh, era buona cosa investire in un'azienda che secondo lui avesse un futuro importante, non solo, ma tutto questo, questo, questo, e lì torniamo ai giornalisti, eh, questo, questa, questa transazione economica eh, serviva anche come grande atto di, di pace, di, come di, di, di, di riappacificazione e anche di riconoscimento reciproco fra i due personaggi e fra le due aziende. Che nel frattempo avevano tutta una serie anche loro, come sappiamo, di cause più o meno serpeggianti su no, a varie cose di diritti d'autore, eccetera, eccetera, come si è detto prima. Quindi, praticamente, nello specifico, non ci vedo nulla di particolarmente, eh, a parte l'infioritura storica, di particolarmente pazzesco, proprio per il fatto che c'era un interesse reciproco delle parti a fare una cosa che che conveniva a entrambi e che di fatti poi ha, è servita a entrambi perché se vogliamo un po' il, eh, il mondo apple si era infilato in un vicolo vagamente cieco cioè bellissima interfaccia cosa figa ma applicativi quali eh, l'altro si era cioè, Rick gates invece gli applicativi ci aveva riempito il mondo no più o meno Eugeni invece come la vedi tu, questo matrimonio di interesse, come è, com è nato e come ci sono arrivati i nostri protagonisti? A, cioè, perché Gates ha salvato il suo rivale? Eh, salvo, perché già è nato dal fatto che Steve Jobs doveva tornare alla apple e la l'Apple era messa male comunque finanziariamente, quindi ha dovuto trovare come faceva sempre una soluzione per tirarla su un'idea originale che questa volta è stata di contattare Gates eh, perché avevano delle questioni in sospeso e quindi Gates non è che abbia potuto rifiutare così tanto questo aiuto quindi praticamente il, il deal è stato che eh, diciamo che Microsoft la eh, cosa prima importante è che ha comprato 150 milioni di azioni se non sbaglio per salvare l'Apple e quindi però questa operazione è stata decisa perché visto che la Microsoft era una grossa azienda, molto importante, se comprare azioni dell'Apple da parte di Microsoft gli dava un grande valore perché guarda comunque Microsoft è una grossa azienda, comprare azioni di un'azienda che in realtà non è che stesse tanto bene, però effettivamente agli occhi della gente ha avuto un bel impatto. Poi stranamente dall'altra parte c'era Microsoft aveva una causa aperta con la Apple per la copia del codice di QuickTime e quindi visto, è vero che Gates avendo tanti soldi avrebbe potuto tenere, trascinare la causa per secoli perché con gli avvocati che aveva era ben, ben protetto diciamo, però ha deciso che praticamente con Gates sono messi d'accordo anche lì, Con Gates, con Jobs scusa, sono messi d'accordo anche lì e quindi con 150 milioni di nuovo <ride> la causa si è chiusa. Poi in più altri accordi che, che sono stati fatti è che su Mac è stato sviluppato Office, anche che era una bella cosa per Gates perché tuttora, cioè anche pochi anni fa, sviluppavano ancora questa cosa e in più c'era la bella cosa del bellissimo Internet Explorer, che era presente anche sui Macintosh, <ride> che per noi, io rido quando dico Internet Explorer perché nel nostro lavoro è stato un po' un incubo a un certo punto questo browser, però è stato, poi fa ridere che d'altronde Gates alla base non era molto convinto dal successo dei browser, poi alla fine ne ha fatto una bella ossessione perché ha anche fatto fuori, cioè fatto fuori. Diciamo che ha avuto grossi problemi con la Netscape poi per questa, per questa cosa. Un'altra causa aperta, diciamo che gli sono andati tanti soldi. La famosa prima guerra dei browser. Sì, a sì. Proposito, quindi... A proposito di cause, mi segnalano come un possibile motivo del del salvataggio di Apple da parte di Microsoft fosse anche. Eh, le, i problemi di antitrust che negli anni 90 sì. aveva la Microsoft ci sono stati lunghi processi che hanno anche compromesso eh, probabilmente agli occhi dell'opinione pubblica l'immagine eh, dello stesso Gates perché prima era visto come un nerd questi occhialoni, queste immagini così sì. poi eh, in seguito a questi processi sono state eh, cause, testimonianze viste dove è stato appunto ha avuto un po' un'immagine come uomo d'affare spietato, cioè ci sono dei collegamenti tra l'antitrust e quel, quelle, eh, quelle vicende, e come sono andate esattamente quelle vicende poi? Eh, effettivamente queste cause l'hanno un po' distrutto dal punto di vista della sua immagine, giustamente, perché uno che era molto pulito, direi di no, perché un po' di, di stupidaggine ne ha fatte, eh, diciamo. Poi aveva un carattere, come ogni imprenditore, tutto suo. <ride> sì. Però sì, sì, è stato proprio um, colpito. Cioè, nel senso, però aveva questo problema, un po' questa ossessione, come si potrebbe paragonare l'ossessione di Jobs per la IBM e per la concorrenza? Lui aveva questa ossessione di, di voler schiacciare un pochettino... Uh, le persone, cioè le, le aziende quando gli facevano paura, quindi c'è anche d'altronde una bellissima scena c'è una, una bellissima ripresa al tribunale di lui che è completamente sfasato che forse abbiamo anche le immagini di questo in cui lì ha perso, si vede che ha perso proprio che si capiva dalla sua faccia che questa, queste cause l'avevano wow. proprio distrutto When... Uh, Brad Chase... Sì, no, allora c'è una cosa, to è, è una tendenza che dobbiamo continuare il prossimo anno... Chiamiamola gente di posizione dominante. Nel senso che... Eh, no. in quel momento... Come abbiamo detto, aveva la, sure. la, la, la, la, la... Diciamo um, pure il predominio dei sistemi operativi lato... Lato utente finale, diciamo, lato computer, lato computer, lato desktop, lato aziende, no? Non dei server e quindi sostanzialmente faceva il, il buon e tempo. Eh, lì si sono mesi in mezzo negli anni i vari dipartimenti degli Stati Uniti, l'Unione Europea, eccetera. Poi la cosa si sarebbe ancora sistemata se lui non avesse voluto fare Lui vuol dire Gates, eh, non avesse voluto, diciamo, estendere la sua, ehm, il suo monopolio eh, creando un rapporto più univoco tra il browser e il sistema operativo. No? Non avrei altro browser al di fuori di me e, e questo sostanzialmente Nescape um, aveva fatto la sua causa sostanzialmente per ragioni di chiamone pure come si direbbe adesso di principio più che economiche. Però questo ha, sp ha sparigliato, non per niente recentemente in questi anni ci sono state forti discussioni su stessi temi, ma su con un'altra azienda che si chiama Google quando questa ha lanciato Chrome. Eh, però era molto più semplice l'approccio ehm, legale fatto da Google, anche perché una cosa è eh, un'azienda che produce, eh, beh, Google poi dopo se ne ha fatti ancora un qualche pezzo in più, che produce sostanzialmente un motore di ricerca, tutta una serie di piattaforme, ehm, una piattaforma direi dominante anche nel settore dello smartphone che si chiama Android e poi ci mette dentro anche il, il, il, il Chrome il grosso problema è lì poi ma i, i nostri eroi su quei temi non si sono mai troppo cimentati eh, entra poi nei problemi legali della privacy che però su quello non mi, non mi viene in mente che i, i soggetti della nostra discussione serale si siano mai accapigliati troppo perché era un tema ancora ai tempi loro come dire, non così di pubblico di, di pubblica discussione. Sì, dici bene, ai tempi loro, perché ormai no. sono entrambi fuori dai giochi. Uh, Jobs purtroppo ci ha lasciati, ma Gates anche prima uh, aveva lasciato praticamente il mondo dell'informatica, pur mantenendo, se ricordo bene... La qualifica onorifica di capo programmatore della Microsoft, sì, chef, Software Architect, cioè eh, più, infatti, è più finito giusto, giusto. <ride> è più, beh. Eh, eh, eh, Lui ha una, base, ha una base tecnica comunque e ci tiene a mantenerla, e invece, Gates si è poi dato a tutt'altro oggi. Gates sì. è fondamentalmente un filante. cosa fa di lavoro? Gates fa il filante, o poi cosa ha detto questo. A questo. Sì, sì, anche lì per raggiungere anche la domanda che mi hai fatto prima, e effettivamente anche questo c'è chi si è chiesto se non era un modo di ripulirsi un pochettino anche la, la, non la coscienza ma anche lì l'immagine di nuovo. Cioè è vero che lui, ehm, diciamo che dicono, ho letto su questo, che praticamente la sua passione per la filantropia sia uscita durante il viaggio di nozze con sua moglie perché hanno andati a fare un safari. E la cosa che li aveva colpiti è vedere proprio la povertà che c'era intorno a loro. E quindi da lì sarebbe partita proprio questa, questa, questa voglia di aiutare il mondo. È vero che poi, quando uno, e me diciamo che si può dire che in un certo senso è un merito, perché uno che ha soldi non per forza aiuta gli altri, questi bisogna essere onesti. Lui su quello boh, ha, ha comunque preferito dedicarsi a quello. Poi d'altronde, eh, oltre che per aiutare per i vaccini, eh, per la purificazione delle acque, per le fognature, eh, ha fatto anche un accordo con altre persone, eh, con Bono degli U2 e con Zuckerberg, eh, per dare la metà della sua fortuna. Ci si potrebbe anche nascondere anche un vantaggio fiscale su tutto ciò, <ride> diciamo. Però, eh, però la cosa anche, eh, divertente anche di questa cosa, d'altronde delle donazioni, oltre al fatto che ha sembra che abbia dato più soldi dell'OMS, eh, è anche che dà meno soldi ai suoi figli. È una cosa che mi ha stupito moltissimo, nel senso che ha sempre fatto in modo di lasciarli finanziariamente, per quello che si può dire, per quel livello di soldi, diciamo, eh, indipendenti, eh, per fare in modo che loro si... Mh, si facciano una, una vita loro, nel senso non solo con i soldi di papà, diciamo. E questo è sorprendente, anche per l'eredità credo che non avranno... Cioè, come dico sempre, effettivamente è se preso una fortuna altissima, quindi anche se cioè, noi avessimo un'eredità 10% dei nostri genitori, forse non sarebbe come il 10% di Bill Gates, però sorprende comunque anche questo. Poi cioè, magari ha una casa di 6, di non so quanti ettari, però... Lì è stato sorprendente per me vedere che per i suoi figli invece doveva, aveva scelto di, di essere un po' più ristretto e di essere più generoso col resto del mondo in un certo senso. Una okay, casa particolare, giusto? Una casa tutta domotizzata, ma già sì, da Sì, sì. Da sì, sì, Sì, sì, praticamente chi, chi va a casa sua si ritrova, entra una specie di badge che quando passa nelle stanze può cambiare la temperatura, l'illuminazione, ha degli amplificatori nascosti nei muri che sei seguito dalla musica, un theater con 20 posti, una sala ricevimenti con 200 posti, 24 bagni, con 10 con vasca, non 24 con vasca, 10 su 24. Sei, chissà, io dico da francese, chissà se è il bidet, e... sei cucine. C'è anche un trampolino con un soffitto di 7 metri, ho visto una cosa abbastanza particolare, non so per cosa faccia uno col trampolino, però va bene, e poi anche un laboratorio Gaizu, suo gareggiante. Ghezza ama saltare, ci sono i famosi filmati in cui salta le sedie, quindi forse per questo gli serve il trampolino. Sì, sì, è un po' strano, <ride> ma una cosa bella è il suo laboratorio galleggiante, questo dove fa i test della domotica prima di metterlo, di, proprio di installare, fare installazione in casa sua, è una cosa che io avrei voluto, forse più mio marito d'altronde, la verità. <ride> però è... è Dire, questa, la foto che vedete è, è un ranch che ha, per le vacanze un piccolo ranch con i veterinari anche per curare i cavalli è <ride> una cosa abbastanza bella Allora, io devo dire una cosa eh, io Jobs che faceva il filantropo non me lo sono mai visto ma non perché <ride> innanzitutto perché mh, è molto giovane e quindi cioè, l'attività filantropica uno la fa quando o, o è troppo ricco nelle palle piene no? ehm, poi secondo me lui si sarebbe sostanzialmente annoiato perché poi secondo me rispetto a gates era molto più compulsivo jobs anche per, per come si muoveva per come viveva cioè uno che, argh, così aggrediva piuttosto la vita anche alcuni suoi collaboratori Ehm io penso che l'atto più filantropico che lui ha fatto eh, è stato quello del famoso discorso fatto all'Harvard all University, no? del, ehm, come si chiama, Be Full, Be, be, be, be angry, è eh, quella roba lì, adesso non mi viene più. Eh, è? Che è stato utilizzato in infinite eh, conferenze, cose motivazionali, lauree che ne so pomeriggio al caffè che sì ecco lì ne abbiamo parlato anche un po' in questi giorni eh, su cui si è creato tutto questo hype per usare un termine figoso. Eh, sulle start up sulla necessità di come dire costruirsi qualcosa di proprio di essere imprenditori di non fermarsi mai che da un certo punto di vista è piacevole, interessante, un senso, tutto quello che volete, dall'altro, secondo me, ha creato un po' di tante balle, eh, e ha creato anche mh, la capacità di eh, a crearsi più, di, più, più delle volte, più che un, un vero e propria aziende, un, come dire, un'auto incensarsi per poter andare avanti in un percorso imprenditoriale che poi più o meno alla fine di un'impresa è molto semplice, alla fine dei fariconti, e poi, poi come dire riempirla di ormoni, gasarla molto, ma poi prima e poi come dire all'ultima riga del bilancio ci arrivi, no? E se la riga del bilancio è brutta, brutta, finisce male, ok? Questo secondo me è il passaggio più interessante. Che... L'altra cosa che mi permetto di, di, di, di, di ricordare della grossa differenza tra i due personaggi è, è proprio la, la capacità uh, istrionico-mediatica di Jobs in queste sue famose, oramai, e che devo dire dopo la sua morte non, non hanno avuto una un, assolutamente... Un, un emulo nel, nel nuovo amministratore delegato di Apple cioè queste sue presentazioni di prodotti che diventavano sostanzialmente una via di mezzo fra lo show, il rito pagano e qualcosa di molto simile no? eh, il tutto forse il, il, il, la, la presentazione più storica è a mio modestissimo parere la presentazione del primo iPhone anche perché in quel momento lui stava veramente presentando qualcosa di diverso prima non è che quando è partito con gli altri prodotti Ehm, storici di Apple beh forse l'iPhone sì. Eh, però facesse queste, queste presentazioni con grandi teatralità tra l'altro più o meno sempre nello stesso teatrone di San Francisco che mi faceva sempre morire, morire da ridere si chiama Moscone e mi venne sempre in mente che, mamma, penso che in Italia lo facessero al Moscone Center, carico, no? e, mh, però questo è diventato poi se vogliamo questa capacità di presentare i prodotti in questa maniera teatrale, scenografico, spettacolare, una cifra che poi molti hanno anche tentato di copiare. Se vogliamo, anche dal punto di vista dell'abbigliamento esterno, quindi il classico maglioncino nero guresco, uh, che è diventato anche in questo caso la firma del job vivente. Poi, gli ultimi anni, penso che ve lo ricordiate tutti il fatto che era ormai dimagrito come uno che ha subito un, un tumore che ti morde e il fatto che era oggettivamente invecchiato anche come uomo al di là di tutto perché aveva superato una certa età e aveva un po' perso dello smalto, però lo smalto diciamo degli anni inizio 2000 e eh beh, quello è eh un no, personaggio, ragione eh, per quei tempi sì, forse, come mi piaceva notare, sia l'uno che l'altro eh, hanno alimentato, in un modo, ma anche in momenti diversi, Gates più negli anni 90, Josh più negli anni primi, anni 2000, hanno alimentato un certo culto della personalità, come potevano fare certi leader politici, perché sia l'uno che l'altro, hanno costruito una certa immagine di se stesse, l'hanno alimentata, creando dei gruppi di, di fan veri e propri, che per è, imprenditori è abbastanza insolito. C'è cioè, Bill Gates veramente... che tanto era già sicuro da giovane di diventare milionario, poi è diventato miliardario, però a ah, 30 anni sarò milionario, poi alla fine a 31 era miliardario però erano già, forse anche Steve Jobs erano già persone che sapevano cosa volevano in realtà. In realtà hanno avuto principalmente la fortuna di essere accompagnati bene, perché sia Paul Allen che Wozniak sono state, bisogna essere sinceri, sono quelli che praticamente erano i cervelli veri, diciamo. E poi però è vero che nella coppia Gates e Allen, Gates però era anche lui un genio. Invece, eh, però In realtà mh, grazie a questo talk mi sono resa conto che mh, Gates e Steve Jobs erano diventati a un certo punto più la parte commerciale che la parte tecnica, anche se poi eh, Gates verifica i codici, verificava piuttosto, i codici di tutti i programmi ovviamente prima del lancio però erano diventati proprio loro una specie di, sì, di, di pubblicità della loro azienda, nel senso tutti e due, e dietro però erano stati lanciati principalmente da questi geni che erano Vosniak e Allen, questo bisogna riconoscerlo comunque perché sono famosissimi, ma per la gente di, non di oggi, perché di oggi addirittura io pensavo, quando proprio ho letto queste cose e tutto, mi sono detta che forse... Le generazioni, che le generazioni che nascono oggi non sapranno nemmeno più chi sono loro, d'altronde, perché Steve Jobs non c'è più e quindi se ne parlerà sempre di meno, a parte se il Museo dell'Informatica ehm, promuove la sua storia, <ride> faccio un po' di pubblicità nel frattempo, e effettivamente poi se non se ne parla, poi i giovani oggi, non, loro conoscono già i computer come sono oggi, conosceranno delle cose, spero... Eh, più belle di quelle che abbiamo adesso, anche se le macchine volanti noi pensavamo che sarebbero esiste, esistite adesso, non volano ancora. E, e quindi sì, eh, cioè, è vero che non esiste più, cioè Zuckerberg o Bezos hanno fatto delle cose straordinarie anche, però non hanno avuto più fortuna perché hanno già gli strumenti sotto mano. È vero che sembra che comunque ah, che Harvard faccia dei miracoli con la gente, comunque. Eh. Io rimpiango di non essere andata a studiare lì. <ride> sì, io direi solo due cose. Una, che oggettivamente, eh, quando loro hanno fatto le cose che hanno fatto, era molto più facile di farlo rispetto adesso, cioè c'era molta meno competizione, perlomeno, l'atto di partenza che loro gli atti di partenza assortito che loro hanno fatto quindi sostanzialmente nel caso di, di gates eh, rivendere il sistema operativo del, del, del ibm l'abbiamo ripetuto prima nel caso di, eh, di jobs creare la apple poi se vogliamo creare che so io il macchine eccetera cioè. tra l'altro una cosa che mi sono dimenticato eh, nel racconto è che anche giustamente e Jobs ne ha fatte di, di, degli errori, uno degli errori che forse mh, gli, i, i veri nerd ricordano con grande mh, amore, che però uh, non ha funzionato, è il Newton, quindi il, il primo modello di, di, di PDA cioè di, di, di oggetto personale che era una roba che è una tecnologia per i tempi impressionante, tra l'altro fatta dai russi e, che è il sistema di riconoscimento calligrafico che è una cosa che tra l'altro poi dopo quello ci cioè, hanno un po' provato i, i produttori di, di, di, di palme, di quelle robe lì, cioè fare in modo che il, il device riconosca la nostra scrittura eh, o una scrittura diciamo in formato vagamente simile alla, alla dattilografia poi sono, la cosa è stata bypassata dal famoso ditone di cui parlavamo prima, quindi dall'interfaccia ehm, tipo iPhone e poi adesso con l'interfaccia vocale. Comunque dicevo, ehm, sono due personaggi che poi alla fine della fiera eh, nella mentalità dell'uomo comune sono associati all'informatico, nella mentalità degli addetti ai lavori non sono associati all'informatico, sono associati all'uomo d'azienda perché poi quello sono stati, con tutti i pregi i di difetti del caso, cioè, è, è un triste ehm, destino che le grosse aziende dell'informatica poi sono conosciute non per degli scienziati, virgolette, chiamiamoli così, ma per degli uomini d'affari che le hanno tirate fuori. E' eh, il triste destino del nerd, che, ecco l'unico nerd che a me viene in mente, si è, si è costruito due nerd che si sono famosi nel mondo, ma che non si sono arricchiti per quel che hanno fatto e questo è, sono sostanzialmente Linux Torvalds quello che ha ideato Linux e quindi tutto un pezzo enorme di mondo informatico che abbiamo adesso e Tim Berners-Lee che ha che ideato il web e tutto quello che ne era e che vabbè sono persone noti hanno un sacco di cariche a parte Torvalds che oramai è un po' fuori cioè si è messo a fare sostanzialmente il, il pater familias. In, um, negli Stati Uniti ogni tanto bisticcia con qualcuno ma vabbè, ognuno c'è altura però um, eh? ha il suo carattere La oh, no, fa notizia da... solo quando litiga e insulta esatto, qualcuno litiga ogni tanto lì. però in effetti alla fine della fiera questo è il risultato finale del, di, di quello che succede eh, l'altra cosa che dicevamo parlando in questi giorni è il fatto che poi vengono sempre fuori queste coppie No, uh, di, di, di personaggi in cui sembra incredibile ma c'è quello che fa girare le macchine e quello che va a vendere in giro più o meno il, il disegno è quello e, e funziona tra l'altro poi se ragioniamo nella di, dinamica americana eh, succede sempre io, perlomeno questa è la mia osservazione molto modesta che eh, il, um, il manager è un americano e, le altre, e la testa è un mezzo straniero. Nel caso, se vogliamo, della Apple, perlomeno versione 1.0, è, è un gran casino, perché hanno messo assieme eh, Jobs, che è un eh, eh, eh, arabo eh, tedesco francese tutto naturalizzato <ride> americano, con Bosnia, che è un altro bel mistone di, di, di grazie. Però poi alla fine della fiera si trovano con... Il, eh, negli ultimi anni il modello che tira è il cinese alle macchine e l'americano che va a vendere in giro più o meno il format paul allen era americano paul allen era, eh, era un oriundo <ride> eh, ricordiamo paul allen che a questi eh. vari personaggi forse uh -huh. è quello che ah, fa meno notizia perché wozniak vuoi perché associato a jobs che sono oggi più famosi è comunque un nome più noto. Bosniak oggi fa il pensionato a los gatos in Silicon Valley e se ne è comunque passata bene. Non è diventato ricco come gli altri, ma molto più ricco di quanto tutti noi messi assieme possiamo mai pensare, neanche solo di sognare. <ride> Eh, invece Paul Allen è meno famoso Paul Allen che è morto l'anno scorso eh, dopo aver lasciato la Microsoft ha investito gran parte della sua fortuna in parte in beneficenza e in parte in progetti di esplorazione spaziale. giusto l'anno scorso ha volato il più grande aereo mai costruito finanziato dall'azienda di Allen è straordinario eh, un aereo eh, dedicato al lancio di razzi a partire dall'alta quota e sembra che non volerà più perché l'azienda non sta andando bene senza il suo finanziatore senza mm. l'idea di Allen sembra che mh, farà una brutta fine questo povero aereo un peccato dobbiamo fare una, una chiamata a <ride> Gates <ride> Dagli i soldi <ride> eh, veramente veramente sì, no. Ma Paul Allen e Wozniak sono, forse sono quelli che ammiro di più, devo essere sincera, perché non è perché uno si vede ovunque sia quello più bravo, in realtà io quando vedo i documentari poi vedo sempre Wozniak che parla o vedo dei progetti che ha fatto Allen, dici, quando sei nel campo dici wow, anzi ringrazi. Allora mi fanno notare che Jobs era più mitico e creativo, Gates era avido e antipatico. Ma Gates <ride> era un dell imprenditore. Dell No, Steve Jobs era uno più sognatore, e quindi sembrava più simpatico per questa cosa. Poi la gente, forse, eh, con me Kintosh, effettivamente, è tutto, tutta bellezza, tutta... Bellezza, tutta um, però entrambi sono, erano dei grandissimi lavoratori, cioè nel senso, anzi un programmatore, uno che, che lavora nell'informatica, anche per la vendita e il marketing dell'epoca, questi personaggi, sia Jobs che Gates erano dei personaggi che praticamente vita non ne avevano, quindi forse gli ha fatto perdere l'umanità in un certo senso, però cioè facevano lavorare gli altri, ma lavoravano anche loro. Cioè, nel senso... sicuramente, sicuramente quando sei a quel livello il lavoro assorbe gran parte della... Del tuo tempo e delle tue risorse per arrivarci e per rimanerci. Eh. Poi in devi reale. pagare della gente, non puoi sbagliare, c'è la tua autostima personale, magari che è quella parte è sbagliata, o anche il guadagno che ti fa un po' sbagliare, anche. Ma dall'altra parte, quando fai delle aziende così grosse, che non, di cui poi non controlli più tanto, in realtà, perché più ci sono soldi, meno controlli, in realtà, e eh, non puoi nemmeno fare. Tanta, di, fare il difficile, devi lavorare tanto, devi pretendere tanto e magari puoi anche essere disumano, è brutto da dire, però cioè io, io non lo so, non mi permetto di giudicare perché non sono a questo livello e non saprei cosa farei uh, al posto loro, non penso che né Gates né Jobs siano stati, né, cioè penso che entrambi siano stati Terribili con i loro dipendenti perché nei documentari non è che sempre ne parlino, sempre bene, però da un'altra parte erano anche appassionati. E poi forse cioè, non so, non mi sentirei proprio di giudicare. Non saprei, non sono, non sono arrivata, non sono miliardaria, non sono milionaria, non sono a questi livelli. Quindi sì, cioè, non, so, non sono dei santi, ma non saprei, non li condannerei nemmeno. Sì, eh, allora quello... io dico solo una cosa, secondo me in effetti Jobs, se dobbiamo fare dei distinguo rispetto a Gates, che è un quadratone, secondo me, cioè una molto più boom boom, eh, aveva una vena un artistica che poi un po' ha anche trasposto no, nel lavoro, nell'approccio che ha fatto, con delle invenzioni a volte veramente geniali, io quello devo dire, eh, forse per quello che lui si è portato dietro, eh, come dire... Fama, no? Questa fama, questa iconificazione della sua vita, anche della sua morte. Eh, una vena artistica vera, va, va riconosciuta al personaggio, eh, con genio e sergolatezza. Ecco, sì. L'altra cosa che, secondo me, distingue già in maniera piuttosto chiara i due personaggi è anche il loro rapporto con, con le donne. Bene o male, eh, gates è uno quadratissimo, nel senso che si è sposato, una sua collega adesso non mi ricordo vini saprà meglio la storia <ride> no, si sono rincontrati in una cena aziendale niente di, di, di straordinario eh, una roba direi da scusami, mi scusino i bancari da bancario e, <ride> ehm, e invece giorni ne ha combinati abbastanza fra figli sparpagliati lisa e non lisa poi a un certo punto deo grazia se l'altro eh, è stato uno che ha sempre avuto una Uh, come dire una, una, una privacy che se l'è tenuta strettissima no? per andare a, a capire i, i casini che aveva combinato sono un po' dopo um, eh, mentre sostanzialmente poi un altro personaggio di cui si parla veramente pochissimo ogni, se ne è parlato un po' quest'estate perché aveva parcheggiato un po' male lo yacht e la vedova di, di Job stessa che ha ereditato due o tre cosucce come dire no nel senso che diciamo che anche i suoi figli che, che han, hanno avuto assieme vivranno una vita tranquilla per almeno qualche generazione perché qualche soldino gli era lasciato il papi um, ed è anche e ci sta ampiamente anche perché fino a poco tempo fa la Apple era l'azienda che alla borsa americana aveva la, la, la, la maggior capitalizzazione quindi una, un gallinone dagli uova al Dorone. Mm -hmm. Oh, non senti più Andrea? Ok, no? ok, sono okay. tornato, sono tornato tra voi, scusate un momento di difficoltà tecnica, a volte la tecnologia rimane contro. <ride> ah, ma Vittorio, un'altra domanda provocatoria, ma questa vena creativa di Jobs è vero che è in qualche modo alimentata da sostanze chimiche? Allora, lui... che, che, che tipo di rapporto ha avuto Jobs con le droghe? Allora, lui l'ha messo, diciamo non è che proprio se ne sia vantato, però ha ammesso come molti di quell'epoca, in quei tempi, in quella zona geografica degli Stati Uniti, di aver eh, usato sostante droghe, chiamiamole così, in quei tempi andava di moda l'LSD, eccetera eccetera. Um, bisogna anche dire io, lo, a me fa piacere, cioè, mi fa, è una cosa che mi, non dico mi fa piacere, però è una cosa che è un pezzo, un anello mancante di storia di certe cose che, che, che, che è giusto che, che, che venga ribadito. Ma non perché, eh, perché è un pezzo for, for forte. Eh, molte cose che, non, che, che, che sono nate in quella zona geografica degli Stati Uniti quindi essenzialmente California dintorni Silicon Valley dintorni un po dello stato di Washington quindi quello da cui arriva eh, come si chiama Gates stesso quindi Seattle dintorni eh, era tutta gente dove c'era una, una prevalenza fortissima della cultura hippie o post per dirla in termini storici forse più precisi, eh, che in, se vogliamo tutto il primo filone anche socio, come dire, di, di pensiero politico che c'era dietro alla nascita dei primi personal computer, era molto legato alla libertà, alla volontà di crearsi autonomamente degli strumenti per, mettiamola così, fare un mondo migliore, no? E questi soggetti qua, però, come dire, non è che non andassero piano con certe soltanto psicotrope che se arriva la, dalle nostre parti la guardia di finanza si porta via tutto, no? Cioè, era una cultura molto libera, l'amore libero, tutto libero, che però alla fine della fiera, eh, come dire, ha, ha creato un. Pezzo enorme della, della storia economica e, de, e dello sviluppo del, degli strumenti con cui più o meno eh, viviamo oggi e non, e non bisogna dimenticarlo, ecco, come è un, secondo me è un pezzo fortissimo, no? non per niente, eh, per due cose sono il fatto che noi ci ricordiamo l'estetica di questi personaggi non quasi, quasi mai come personaggi particolarmente incravattati ma molto casual, molto liberi, molto tranquilli, non per niente, se uno va a frequentare anche oggi quelle zone degli Stati Uniti, eh, si rende conto che il, il, il, il modello, non lo so, businessman del, della city di Londra lo guardano, ma questo dove va? No, eh, C'è molta tendenza diversa e questo è un... Eh, Diciamo pure che un certo uso di, di sostanze psicotrope quindi era quasi pervasivo. Poi ecco, secondo me invece il Bon Gates eh, su quello si è andato molto leggero, ammesso che ci sia finito. La cosa peggiore che ha fatto è quella foto che è passata prima quando va... Eh, a giocare a poker e fare feste, eh, gli piacciono tanto le feste e giocare a poker, sembra. Eh, lui è <ride> Lo beccano a giocare, noi avrebbe giocato a briscola, se ne c'era questo. <ride> ecco questa foto qua, invece lì un po' gli è scappato un momentino l'acceleratore proprio letteralmente e gli hanno fatto, come dire, un, un simpatico verbale. è come ogni nerd, poi a un certo punto anche si bruciano un po' il cervello anche comunque. Sì, <ride> Nel senso, quando che... uno, no, uno convive col codice da alcuni che ci seguono poi ti fa fuori no ma lo sapranno anche loro eh? cioè, quando sei un programmatore proprio un grande programmatore il cervello cioè, sono tanti tanti anni di, di esercitazione cioè, non è facile poi quando vuoi quando sei proprio bravo bravo devi aggiornarti giorno e notte per, cioè per essere competitivo in più. Forse abbiamo un sotto Elia Bellussi, che forse fa parte di queste persone che si aggiornano molto e che studiano tanto. <ride> ci un, saluto, un saluto Elia che ci sta commentando. Esatto. <ride> eh, comunque qui il pubblico... No, C'è un altro commento, Gates è un opportunista e Jobs un visionario, Jobs è più simpatico al nostro pubblico, sa, eh, sì. sa. sa no... che i computer Mac sono più fighi, non lo so. Eh. Beh, Jobs diciamo che essendo come diceva Vittorio è stato più bravo a nascondere la sua vita privata. Cioè, non... ah, certo. No, ma Gates come dico sì era un imprenditore, nel senso che a un certo punto ha visto i soldi, effettivamente forse è stato un po' troppo, a un lato brutto che per, per assurdo poi è partita la beneficenza, però effettivamente quando ha capito, si diceva, diceva, sempre che quando era giovane, poi ha capito che i soldi si potevano fare con i programmi, effettivamente non è che si facesse così tanti problemi, faceva programmi, trovava dove poteva funzionare, eh, andava, si buttava nella cosa che poteva fargli guadagnare, sì, forse è stato un po' andato come un toro, nella cioè, sua parte importante che abbiamo già analizzato in parte, cioè che poi alla fine della fiera eh, Jobs proprio per il personaggio che era era molto più raccontabile. Quindi io sì. dico, sono usciti una quantità di libri, cioè li stavo guardando avevo la testa bassa perché scogliavo libri no? che ho qua dedicati più o meno tutti a Jobs, con tanto di autobiografia autorizzata perché poi quella autorizzata dice tutte rose e fiori no? le altre ovviamente vanno un goccettino più pesanti e poi vabbè il fatto che poi abbia avuto anche dei, dei film dedicati che non sono documentari sono film eh, quindi robe ro fiction per usare un termine americano ecco vuol dire che il personaggio si presta di più a essere raccontato il, il fatto Beh, che... è più un errore nella parte commerciale in effetti eh? cioè, è sorprendente vedere un tecnico che poi è diventato un personaggio pubblico di questo livello, anzi di solito quando uno è tecnico vuole più stare con grande capacità <ride> di, di, di, di essere la persona che doveva mh, fare delle scelte strategiche per un'azienda che più di, più di una volta si è trovata di fronte al baratro, se vogliamo uh -huh. anche il nostro, il nostro amico Tim Cook fa un po' nonostante sì. vendano, stravendano e tutto, però anche lì Ma lui cambiando in questo momento il mercato degli smartphone e di altre cosucce che Apple vende da quando è morto Jobs che si può anche criticarlo finché vi pare ma non è che l'Apple abbia tirato fuori delle innovazioni così No, della... Steve Jobs era quello, anche al Genius Bar c'è una differenza, da quando è mancato Steve Jobs ti seguono meno, io quando avevo il Mac sono rimasta proprio sconvolta perché eri prima eri seguito tantissimo perché si vede che era molto rigido sotto Steve Jobs, quindi effettivamente pagavi tanto, ma eri servito bene. <ride> è brutto no, da dire, ma è, è così. Allora, adesso ho dovuto... Beh, vi vi racconto un aneddoto abbastanza divertente. Io avevo un MacBook Pro, che quindi non sono economici per il lavoro, e si era, rotto la, la scheda madre, si era rotta la scheda madre. E quindi panico totale, perché non avevo fatto il backup. Vado all'Apple Store, che non citerò di dove, dove era, Uh, praticamente porto il mio MacBook Pro per dire perché avevo il leasing, porto il mio MacBook Pro e dico il problema è che per il mio lavoro io devo usarlo come faccio? No, devo farla prendere l'appuntamento, quell'appuntamento. In realtà non volevo prendermi il computer perché stava riparando, uh, cioè aiutando a sistemare un iPhone perché un'applicazione di una signora non funzionava. Oh. E quindi ho dovuto proprio sgridarli in mezzo al negozio per poter farmi riparare il mio computer. Ha funzionato, dopo due giorni l'ho recuperato. Però... Però tempo quando un... c'era lui, i MacBook li aggiustavano subito. E eh eh. sì, perché c'era per le aziende, c'era una corsia preferenziale. Non dovevi pagare 100.000 euro in più per essere servita. Cioè nel senso che è passato... no, scusate, una cosa che è sostanziale è che... Eh, Jobs era, è stato molto più vendibile come, come prodotto persona uno perché faceva degli oggetti molto fortemente materiali ok? Eh, computer l'altro faceva cose molto più smaterializzate il fatto che poi a un certo punto Apple poi si sia inventata anche la forse per quelli che si occupano di certe cose non troppo geniale ma per, per il contesto in cui viveva Apple geniale idea degli Apple Store gli apostol per qualcuno ci... è già tanto che quando entri dentro non ti facciano fare il segno della croce o tramite grandi... <ride> pagani perché vengono vissuti. Adesso è un po' e eh, anche lì, questo è vero. Dopo che è morto jobs anche quella, quella, quella religiosità rituale si è un po' persa, anche perché un po' di, di cose meno fighe le hanno fatte. E, mh, però alla fine della fiera, eh, le io. Guardo quello che ci passo tutti i giorni quando avevo, andavo qua in ufficio prima di questo periodo divertente e, e ha un, anche proprio un'estetica un, un scenografica da chiesa, no? E lui se l'è studiata tutta lui, è questo, questo, questo approccio, direi, liturgico dell'acquisto. Il povero Gates eh, vendeva e vende scatoloni con dentro un software, no? adesso non c'ho più neanche gli scatoloni, almeno prima erano più scatolotti l'altra cosa che, che sarebbe interessante notare è che tutte e due si sono in maniera diversa, perché forse Microsoft e quindi Gates, e c'era ancora Gates se non ricordo male, si è la sgamata meglio hanno tentato di entrare in un mercato che è quello delle uova d'oro potenziali nell'ambito dell'informatica che è quello dei giochi e sono vagamente tutte e due eh, stati sconfitti nel caso di direi di Apple quasi con perdite, nel caso di Jobs con eh, come dire non successone però ha eh, una piattaforma che ha ancora girato e che gira ancora, poi sono arrivati eh, ad esempio la Wii che eh, secondo me la Wii se la sarebbe inventata Jobs se solo, eh, fosse stato più in forma in quei tempi perché la wii proprio ha cambiato l'interfaccia, ha cambiato il, la dinamica che stava dietro all al modo con cui giocavamo, no, giocavamo io con una ciofeca con i videogame, quindi sostanzialmente il, il sistema di pilotaggio in mano ma ha fatto a evoluzione più o meno satanica del joystick ma allora, e... lì in Microsoft per le console sono messi bene comunque sono messi bene ma non benissimo ecco le, no, però è uscito la Xbox traffati, questo è stato il no, no, c'era Kinex, anche era fantastica. Cioè, però la Xbox vero... la Xbox è stata probabilmente il vero grande successo della gestione di Balmer eh, La prima Xbox è mm. uscita mm. che c'era ancora andrà. Gates, ma Balmer, eh, durante la gestione di Balmer, Microsoft ha perso in diversi fronti, mm. quello del mobile, è stato disastroso. Ma sulla, sulla Xbox sono riusciti a fermarsi come la seconda forza nelle console. Sì, ah. sì, no. La non ha fatto bene, invece il nuovo Satya sta facendo dei, dei bei passi avanti, anzi, col Surface e tutto sta, sta eh, andando bene. A proposito, a ma, Eugenie, ma tu hai un MacBook? No, non ce l'ho più perché praticamente ah. da questa storia due volte ho comprato i MacBook Pro, due volte la scheda madre si è rotta, quindi poi alla fine ho deciso di tornare al mio primo amore che era Microsoft, per Windows, perché ce l'ho avuto da piccola, piccola, piccola, e quindi ho il Surface adesso. Ah, Ecco, ah, meno male. Sì, non eh... è stato il mio primo computer, anzi il primo computer è dietro di me. Questo è stato <ride> l'Harmstroll 6128, questo è stato il mio primo computer in realtà. Questo... Quindi completamente fuori da, dai giochi di questa sera, perché era sì, tutta sì, un'altra sì. categoria. Sì, anni, che mia mamma diceva sicuramente i computer nella tua vita avranno una grande importanza, e non si è sbagliata. <ride> no, no, è stato un caso, ma un bel caso. Oggi con Nadella la Microsoft uh, sembra andare meglio uh, rispetto alla gestione Balmer, questo sembra confermare la visione che hanno alcuni che le aziende di informatica vanno meglio quando sono amministrate da qualcuno che ha una formazione informatica, prima Gates, oggi Nadella, con Balma che era di estrazione un manager, le cose sono andate peggio. Dall'altra parte Apple eh, è risorta quando, con lo ritorno di Jobs che comunque, pur non essendo un tecnico come ci chiamavano prima gli altri, ha un'estrazione tecnica alla base, cioè... Bene o male, un po' ha programmato Jobs a differenza di Balmer, che invece è un manager. Vabbè, mm. <ride> questa è Va un'osservazione È una bene, delle donne principalmente, sembra <ride> e anche del ballo sul palco. Developers, developers. Mm. <ride> <E purtroppo> poi... <ride> eh, deve essere anche lui un altro personaggio molto particolare. Uh, signori, noi andremo avanti anche tutta la sera, si cioè, è fatto un po' tardi ormai. <ride> Quindi vi, vi direi di, di salutare il pubblico, magari con un'ultima considerazione di ciascuno su, su mm. uh, un'ultima chiusura, un'ultima chiosa sui vostri personaggi. Uh, Vittorio lo vedo molto assorto. Vittorio, <ride> no, come come no, saluti il, il nostro bella pubblico bella con bella Stay Hungry, Stay Foolish? No. <ride> Uh, io penso che Jobs meriti di essere ricordato sostanzialmente um, anche per una capacità che io chiamerei che so che di modo in questo periodo di resilienza no? perché poi di porta in faccia lui se l'è pigliata eh? era un discreto figlio di buona donna quindi poi risponde cioè dopo un po' gliela, gliela, non gliela mandava a dire uh, um, però alla fine della fiera di errori ne ha fatti di, di, tante volte i gli errori che ha fatto lui sono stati quello di come abbiamo raccontato Newton uh, un'altra cosa che era partita con grandi ambizioni era i world che poi era sostanzialmente la, la, la, il rimodellarsi dell'internet eh, sulle piattaforme suo cioè sui suoi computer um, quello che però secondo me è interessante da capire è che poi alla fine della fiera molto più anche in, eh, se si è venduto cioè, come dire, è stato percepito nella maniera tale e tanta che ha portato davvero quel, quel, quella specie di sogno americano. Perché, come abbiamo detto all'inizio, lui è sostanzialmente quello che in Italia si chiamerebbe figlio di NN quindi sostanzialmente uh, consegnato dai genitori a un'altra famiglia. Mettiamola così, però, come dire, così. Tra l'altro, uh, e, e quindi. Partendo da, da non troppo è riuscito a crearsi una, una cosa che oggettivamente fa proprio parte del, della saga dell'americanità e del sogno americano che ci vengono a raccontare un giorno sì e un giorno no. Uh, forse questa è la cosa secondo me al di là delle sue doti di informatico, di creativo, di visionario, di... di, di e uno che poi alla fine della fiera si è... ha venduto bene la pellaccia finché la pellaccia ha tenuto, nel senso che poi... ...e uno in ogni casa. In pratica io concluderei così perché se ehm, non avesse fatto Windows, forse ai tempi mia mamma non avrebbe potuto comprarmi un computer perché i Mac costavano troppo. Quindi lo ringrazio di aver fatto entrare un altro computer a casa e per il fatto che oggi sono qua a parlarvi di informatica diciamo. quindi anche se è un brutto personaggio per molti per me il fatto di aver potuto avere anche internet con un modem e rubare la linea telefonica a mia madre poter avere questo scatolone che mi ha portato nel mondo intero io lo ringrazio <ride> ecco. ciao a tutti okay. Ok, allora, ringraziamo i nostri quattro protagonisti, Steve, Bill, eh, Vittorio ed Eugenie, e ringraziamo soprattutto il pubblico che ci ha seguito stasera e il futuro pubblico che ci seguirà in che ci guarderà su qualche piattaforma di streaming. Grazie a tutti, eh, buona serata e alla prossima!